C'è grida il nome, si il nome tu tu, ma inutilmente tu non ci sei, sei andato via, sei andato via. Le noti in segono. Non ci sarà se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce, sei andato via. Che grim. Ecco, okay. qua. anche, anche tu, qua, qua, tu qua. Di, i di alti eh, di, di, di quale basse di, di, di, di quale basse sì. signora prego così facciamo <ride> i saluti finali l'altra <ride> amica mia dove stai vieni signore viene qua li salutiamo tutti il maestro turco maestro turco che guarda il Attenta la bionda. Attenta la bionda, eh? No, allora ecco qua. dai te qua vicino, va così c'è. Vieni, vieni, sono Sì, sì. <ride> tutti forza ma... maestro, venga. Ah, oh, eh, è andare di... sì, sì. eh, sì. sì. sì. la è un Locatelli. l'altro vittore Eh, vai, ciao ciao, voto di Facciamo sì. la foto No, mi manca lui. Manca lui. Io ho detto, tutti, qua, tutti qua, tutti quanti e se lì ci guardano. Ecco, devo dire che qui è marfalato anche nostra le opere di mio nipote eh, Ecco, avuto ecco. il premio Magna Grecia. Fa eh, vedere. Eh, non dobbiamo eh, non è. Vincenzo Mille. Oh, dai, pure alcuni pontini ha fatto. Vedi che bravo. Ha avuto il premio Magna Grecia. Qualche anno. fa a me. Complimenti. Sì, ma diversi presso, diversi. Sei girando cioè, loro. Sì, sì. Allora Angela, ci avviciniamo ai saluti. Allora, in mancini, fase no? conclusiva, Angela, mi sento di eh, ringraziarti veramente. Sì, Mancini dobbiamo ringraziare. Eh, salutiamo bravo. anche Bruno Mancini sì. che ci segue con questa videoripresa così come la, la volta scorsa, la settimana scorsa. Ti ripeto, sono molto onorata e molto, molto felice di, di conoscere Angela da tanti anni e soprattutto di sapere che è coadiuvata da un team di artiste eh, così. Artisti. di artiste eh, no, volevo dire due cose, cioè vabbè, diciamo Ci che è, stato, artisti, vabbè, artisti, è stato un c'è anche chi allestisce in questo senso quindi sì, volevo sì. un po' diversificare ma comunque veramente complimenti perché c'è un team di artisti che comprende uomini e donne ok? un team di artisti di una notevole di notevole spessore di un'alta qualità veramente Angela i miei complimenti Complimenti anche per l'altra forma d'arte che è questa delle poesie e della lettura e chiunque eh, abbia piacere e abbia voglia di, di fare queste iniziative, l'amministrazione comunale di Pontinia e l'assessore alla cultura ovviamente ne, ne sarebbero felicissimi. Grazie Anna, grazie a te. Eh. Grazie. signora dai andare qua Ah da noi sono Eh già, già nel la legge anche legge la legge anche la la la la la la la la la mamma Irma. Ma ma Okay. Grazie. Quindi grazie a tutti i mancini, ci cimortali e con, questo, con queste riprese. Grazie a tutti. E grazie, a grazie, grazie a tutti. Te. Grazie a tutti. Eh, anche a no, Vista. anche a e, e anche agli operatori. Sì. Inizio, inizio bravissimo un operatore con il calcio davanti eh, bello eh brava E' una la cosa che è per la presa, è sempre eh? eh, sì Sì, sì, rimanda, rimanda C'è io YouTube a te E' un po' che è a E' che è un piccio cuore a guardarmi sia è di là che era Ma perché è il di notte No, no, no. Vuoi di partire?